Edi Klum torna single, e addio con Vito Schnabel. 44 anni lei, supermodella tedesca madre di quattro bambini. 31 lui, collezionista d'arte americano. Heidi Klum e Vito Schnabel sembravano fare sul serio. Solo un mesetto fa, nelle acque di ST. Bart. Giocavano alla famiglia allargata e felice con i figli della modella. Ma queste immagini, ora, sono solamente un ricordo. I due non sono più una coppia, lei è stata vista a cena con Levis Hamilton e. A lanciare lo scoop è il Daily Mail. Heidi Klum e Vito Schnabel si sono presi una pausa dalla loro relazione. Una relazione che, iniziata tre anni fa, era stata minata all'inizio dell'estate dalle voci di un tradimento da parte del 31enne. Voci poi smentite, così come era stata negata la crisi tra di loro, la vacanza ai Caraibi, coi tre figli di lei, mostrava una coppia sorridente e felice. E nessuno si sarebbe aspettato che, di lì a poco, i due avrebbero rotto. Le cose, ultimamente, si sono fatte difficili. Vivono sulle due coste americane opposte, ed è l'inizio dell'anno scolastico, Eddie deve stare concentrata sui suoi bambini, ha rivelato una fonte vicina alla modella. Che, di figli. Ne ha quattro, Leni, avuta da Flavio Breatore ma da lui mai riconosciuta, e i piccoli Luz Lola, Johan Riley Fyodor Taivo e Henry Gontera de Molladastu, avuti dall'ex marito Sel, da cui ha divorziato nel 2014 dopo nove anni di matrimonio. E così. La prossima domenica, Heidi Klum arriverà da sola agli Emmy Awards, dove il suo progetto Una Unavaya è stato nominato nella categoria dei reality competition. Del resto, è da diverse settimane che la modella e Vito Schnabel non vengono fotografati insieme. Secondo il Gossip, nel suo ultimo viaggio a New York città in cui il collezionista d'arte risiede, Heidi avrebbe dormito in hotel. All'evento organizzato da Harper's Bazaar nella Grande Mela, in effetti, la Clum non era accompagnata. Heidi sta trascorrendo molto tempo a divertirsi con i suoi amici, fa sapere una fonte anonima. Con i suoi amici, ma anche con il suo ex marito. Lo scorso weekend, i due erano insieme per la festa di compleanno del piccolo Henry. Con quel solido affetto che li lega, anche dopo la fine del loro matrimonio. Di fatto, è dal 21 agosto che Heidi e in passato legato ad Amy Moore e ad Ellen McPherson, non si vedono un accanto all'altro. E pare che, questa volta, la rottura sia definitiva. L'evento con Levis Hamilton. Lo scorso sabato sera, Heidi Klum ha preso parte ad un evento organizzato da Harper's Bazaar. Dove, splendida nel suo look metal, la modella è stata vista col pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Testimoni riferiscono di aver visto la Klum salire a bordo di un'auto in cui, ad aspettarla, c'era proprio lui. Pare che abbiano cenato insieme. Per poi uscire separati dal locale così da non finire in pasto ai paparazzi. Per l'occasione, Heidi che, i suoi fan su Instagram, li ha abituati a scatti ironici e Oti indossava un mini abito metallizzato firmato Redemption con, stretta in vita, un'alta cintura gold. Anche Hamilton, per la stessa serata, ha adottato un look metal. Con un bomber bronzato abbinato ad un completo jeans e camicia total black. Dopo la cena in segreto, i due si sono fatti fotografare insieme come fossero due grandi amici all'evento Icons by Karine Roitfeld, andato in scena al The Plaza Hotel. Ma c'è chi pensa che, Heidi e Levis, non la raccontino giusta e...